Le porte del buio. Fammi entrare, lui rispose di nuovo. E la luna bussò dove c'era il silenzio. Su due piani da sole Quello sguardo non si accorse di lei E da allora provò ad un party in piscina Senza invito non entra, nemmeno la.